Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash Io sono Glacial Sphere e in questo video andremo ad esplorare Cromleburgo e probabilmente cattureremo un Pokémon leggendario e un altro Pokémon iconico di Ash se aggiungerà la nostra squadra Allora, come sempre vi ricordo, come, so, come al solito, di... Mettermi piace al video, iscrivervi al canale, commentare e condividere questo video a tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo Detto ciò quindi iniziamo subito, siamo a Cromleburgo e iniziamo ad esplorare questa città Soft Sand, qui troviamo subito una uh, sabbia soffice e andiamo a vedere invece in questa casetta chi c'è Salve, tu hai un... questo è l'evoluzione di Chespin, giusto? Chesnote, esatto Town has been here for ages, eh, qui da secoli con crom Cromleburgo. La, il suo scopo è sconosciuto, ma se, crediamo che serva ad uno scopo più grande, diciamo. Ok, I came here to learn about, more about Mega Evolution, è venuta qui per imparare di più riguardo alle Mega Evoluzioni. Ma nessuno sembra in grado di dirmi qualcosa di utile, eh mi spiace. Mi spiace, noi intanto continuiamo ad esplorare invece Cromleburgo, Salve, questo è Gurkin, benvenuto a Cromleburgo, I believe you have met my granddaughter Corinna, ah il padre di Corinna, che sarebbe Ornella in italiano, è un'aspirante è una, è una allenatrice, one day she will take over the responsibilities of mega evolution, attenzione, un giorno diventerà responsabile delle mega evoluzioni, ma per adesso, tell you about them, Ok, eh, but now. but for now let me tell you about them. Per adesso fammi spiegare eh, appunto questa cosa delle mega evoluzioni. Non dico a tutti queste cose, ma visto che hai un mega ring eh, dato da, da Platana, appunto, dal da professor Platan, I told him to give it to a trainer that trusted to handle it. Ok, gli ho detto a, è lui che ha dato questo mega ring a Platana, al professor Platan, e gli ha detto di darlo ad un allenatore che. Eh, promettente, insomma, in grado di poterlo gestire. La Mega Evoluzione è una trasformazione di un Pokémon che eh, non, in teoria non sarebbe dovuto evolversi ulteriormente. È un nuovo livello di potere. There's a reason why I used the word transformation a moment ago. C'è un, mo un motivo per cui ho usato la, la parola trasformazione un momento fa e non evoluzione. Le Mega Evoluzioni differiscono dall'evoluzione base perché finiscono dopo la battaglia. Per far sì che la Mega Evoluzione funzioni hai bisogno di due oggetti, la Mega Pietra, per il Pokémon specifico appunto, e il Mega Ring. Questo sembra essere tutto. Dammi, lasciami che, lascia che ti dia due pietre per aiutarti, e ci dà la Blazikenite, molto interessante, e la Heracronite. Perfetto. Usa bene le Mega Evoluzioni, sono sicuro che, che riuscirà a gestirle. Ora volendo potremmo per esempio prendere Heracross e farlo Mega Evolvere. Così, giusto per. Accanto in teacher Pokémon a move. Questo vorrebbe farci imparare Mud Slap. Nessuno dei miei Pokémon può impararlo, quindi nada. Eh, qui sopra c'è qualcosa. Sì, c'è uno strumento nascosto qui, che è una Timer Ball. Prendiamola, poi in queste case non si può entrare. Qui abbiamo appunto il cartello di Cromleburgo. Salve. Ho sentito che Ornella sarebbe venuta. Ed eccoci. Gengarite, perfetto, grazie. Parlate con la ragazza per ottenere la vostra Gengarite, è importante. Oh, e qui troviamo Serena. Ok, sono uscito dal percorso. Non volevo farlo perché bisogna, bisogna esplorare meglio Cromelo C'è ancora qualcos'altro da fare. Però nel frattempo, allora battiamo Serena. Glacial, cosa stai facendo qui? Pensavo che tu stessi facendo le lotte in palestra. Non sei nella direzione. You're on the way to one right Ok, sei nella direzione per. A... Appunto, sfidarne una ora. Oh, effettivamente ha senso. I've just been wandering around. Qui sono, sono stato un po' qui a gironzolare. Non sono molto sicura di cosa debba fare in un viaggio. Credo che dovremmo avere una. Credo che dovremmo fare una lotta. È una buona distrazione. Vai, sfidiamo quindi serena, eccola qua. Che rimane serena anche in italiano. Molto comoda questa cosa. Abbiamo Flash Linder contro Fenekin, andiamo di acrobazia. Minchia, disintegrato. Disintegrato. No, non voglio fargli imparare agilità. Sei stato grande? Tu no. Sei davvero fantastico. I wish I could be just as good as you with my own talent. Vorrei davvero essere brava come te con il mio, il mio talento. Uh, there's no help in it for now. Too. Non c'è però nessuno che possa aiutarmi in questo momento. Ti vedrò presto, Gracial. Devo pensare a cosa fare. Ok. E deve ancora trovare la sua vocazione. Nel frattempo, però, noi torniamo un attimo a Joseph Town e finiamo di esplorarla come si deve. Allora, qui magari potrebbero esserci degli strumenti invisibili. Vediamo. No, nope. forse qui nemmeno. Okay, allora, guardiamo più in basso. Tipo qui. Salve, e abbiamo una MT60 Wash. These stones have a strange power to them. I wonder what they do. Queste, queste pietre hanno uno strano potere. Però non so cosa facciano di preciso. Ok, questa era l'ultima cosa effettivamente che dovevamo fare a Cromleburgo. Ci eravamo dimenticati un MT. Ed ora possiamo proseguire lungo il percorso 11. Allora, qui non si può salire, non c'è nemmeno uno strumento invisibile. Ok, scendiamo, anche qui non c'è nulla. Qui abbiamo un'allenatrice. Battiamola e lì abbiamo il nostro Paulucia. Have you heard about Mega Evolution? Hai sentito delle mega evoluzioni? Forse questa sarà una che farà un Mega Evolvere il suo Pokémon. Questo diventerà un Mega Mawile. Vediamo. Io gli tiro una bella Flame Charge. Ok, si, sì, diventa Mega Mawile, eccolo lì. Iron Head, guardate che danno che fa. Cioè, le mega evoluzioni sono davvero forti, ragazzi. eh Top. Hai capito ora? Sì, sì, ho capito. I've helped train Gurkin e Corrina. Ah, lei ha aiutato appunto ad allenare sia Gurkin che Ornella, cioè sia Ornella che suo padre. Ecco perché mega evolve le persone, cioè mega evolve i Pokémon, non le persone. Ok, mettendo avanti ora il nostro bel Frogadier. Anche se a dire la verità, ora dovremmo mettere davanti a oh, Lucia. Eccolo qui, sì, ci prendiamo Lucia e andiamo subito a prenderlo perché non lo voglio lasciare nel box. Voglio iniziare subito ad allenarlo, quindi torniamo immediatamente in città E prendiamoci Oluce. diamo anche un'occhiata alla sua natura Anche se abbiamo la menta per cambiarla in caso Immagino che Oluce sia un po' come un fisico Quindi eccoci qui Prendiamo il nostro Oluce. Diamo un'occhiata, allora Allora Aumenta la difesa speciale e diminuisce la difesa, la natura del cavolo, ok e ha ah, Danza di Piume, se non sbaglio, questa, che gli aumenta l'attacco di 2. Ah no, diminuisce l'attacco di 2 del, dell'avversario. Poi Karate Chop, che okay, è colpo Karate. High Jump Kick, pessima mossa che sostituirò subito. E x niente male. Ok, ok, abbiamo finalmente un Pokémon di tipo Lotta, vero e proprio. E anche Volante, tra l'altro. Quindi qua dovremmo fare un po, di, un po' di MT, eh. Nel frattempo andiamo a mettere anche Bynacle, questo Pokémon di merda, nel suo... Nel suo posto designato Ovvero qui E già che ci siamo Mettiamo giù anche l'altro Swirlix Che avevamo preso Eccoti qui Ti faremo evolvere appena possibile E tiriamo via anche Clowncher Clowncher è il numero 692 Quindi sei qui Ok piano piano vedete che Il Pokédex Il Living Dex di Unima Anzi Kalos scusatemi si, si popola Ok a questo punto proseguiamo Proseguiamo e qui nel percorso 10 rimettiamo O meglio mettiamo Colucia come primo Pokémon che deve allenarsi ovviamente E diamogli delle mosse un po' più decenti però Iniziamo con sicuramente dov'è la nostra breccia Ecco eh, la qua Brick Break Al posto di High Jump Kick Ecco fatto via Perfetto. Poi, poi, Acrobatics ce l'abbiamo. Abbiamo, abbiamo Aerosalto tecnicamente. Iniziamo a mettere di Aerosalto al posto di Feather Dance. Ecco fatto. Poi, vediamo un po' cosa abbiamo. Eh. Abbiamo, abbiamo, abbiamo. c'è esattamente? Cos'era? The target and makes its move go last oh, Non so Com'è che si traduce Quash Sicuramente voi nei commenti lo sapete Acrobatics, ok ce l'abbiamo Allora mettiamoli direttamente Acrobazia E non Aerosalto Che è molto molto meglio Tra l'altro anche Frogadier Potrebbe imparare Acrobazia Che è una mossa fortissima Poi vediamo un po' cosa possiamo mettergli eh. Existor mm, ce l'ha già Forse Poison Jab Eh? Il nostro può imparare. Può imparare Poison Jab? Buono Poison jab, come vedete, è ottima. E togliamoli a questo punto, Karate Chop. E direi che gli abbiamo dato un set di mosse molto buono, eh. Direi che abbiamo davvero un buon set di mosse con il nostro. con il nostro Koulucia. Bene, possiamo continuare, allora. Già che ci siamo, tiriamo un save qui. Per evitare, magari eventuali bug del gioco, crash, eccetera. Oh! Non avevo visto quell'allenatore! Ready to prove me wrong. Pronto a dimostrarmi che sbaglio. Va bene. Ma nel campo Solosis. E noi abbiamo Holucia con Xisor. Durerà poco questo Solosis. Ah, attenzione! Eh, non gli ho cambiato mannaggia, non gli ho cambiato la natura. Con la natura cambiata giusta, sarebbe morto quel Solosis. Infame di un Solosis. Cioè, più che altro, io stupido, non infame Solosis. Che poverino, non c'entra niente. Devo cambiare di subito la natura Sigilif. Lasciamo Frogadier. E andiamo di surf. Anzi, Ice Beam sarebbe stato super efficace. Però non sarebbe morto comunque, ne sono sicuro. Andiamo di S-Beam ora. Perché non è stab. Quindi non sarebbe morto. Ok, abbiamo battuto anche Emanuel. Ora ritorniamo un attimo velocemente al centro. Pokémon, dato che qui non, non mi metto a tagliare. Letteralmente qui a due passi. Eccoci qua. Curiamo il buon Paulucia e diamogli la, la, la natura giusta, la mente giusta. Perché di quella natura giusta avrebbe avuto molto più attacco. E quindi sarebbe.. Sarebbe. Avrebbe potuto uccidere in un colpo quel um, Solosis. Allora, le menti sono qui in fondo. Quindi andiamo a prenderle. Facendo così. Devo vendere un po' di queste robe, tra l'altro. Allora Dove sono le nostre menti? Eccola qua Adamant Usa sua Lucia. Perfetto Ed ora come vediamo Olucia Lu dovrebbe avere l'attacco potenziato E l'attacco speciale diminuito Infatti ora 55 di attacco E 36 di attacco speciale Ecco ora dovrebbe essere molto meglio Olucia <ride> Ora dovrebbe essere in grado di shottare un Solusis Con forbice X Poi per carità forbice X non era nemmeno stab eh? C'è da dire anche quello quindi proseguiamo. Qui lotta in doppio. Allora, direi che Ho lo mettiamo con Frogadier. Ecco fatto. Vedete che Fletchlinder comunque. Fletchlinder, anzi, potrebbe usare acrobazia. Ma anche Ho stesso potrebbe usare acrobazia. Quindi andiamo con loro due. Let's do this, Vatin. Let's go, man. Vai, battiamo questi due allenatori. Machock e Mr. Mime. Ok. Direi di andare full su Mr. Mime, prima. Quindi, Mr. Mime dovrebbe essere anche tipo Folletto, giusto? Andiamo di Xisor, comunque, e di mm, E di Water Pulse. Ah, usa protezione, dai che merda, mi ha scammato tutti i due gli attacchi. Ok, colpiscono Furgadier, tra l'altro un attacco che mi ha fatto malissimo. Ok, andiamo ora full su... È giusto, sì, Water Pulse su Mr. Mime. Eh, non è molto, cioè non è super efficace. Mannaggia. E niente, Frogadi è andato. L'importante è che non mi ammazzino Olucia, che deve prendersi punti esperienza. Ma andiamo, Flash Ender. Allora, Flash Ender userà attacco rapido su Mr. Mime. Mentre allora, Olucia andrà di Acrobatics su Machok. Vai, attacco rapido su Mr. Mime. Perfetto, fuori uno. E acrobazia. Vita al tiro non è molto efficace, ottimo. E allora andiamo di brick break e ehm, attacco rapido. Perfetto. O luce a livello 24. Vorrebbe imparare submission, ma no. Perfetto. Not bad, not bad proprio. Però abbiamo i Pokémon mezzi morti di nuovo. Allora sfidiamo questo allenatore. Fly my angels, la sua Pokémon di tipo volante, evidentemente. E Molga, mm. infamissimo E Molga. Um, andiamo di acrobazia. Ah, è vero che è tipo elettro, quindi non è molto efficace. Però gli ha fatto comunque un male, cane. Quindi facciamogli ancora acrobazia. No, statico, infame. Questo però dovrebbe permettermi di salire a livello 25 buono. Sarevia, si cambia un Pokémon e mandiamo Fletchinder. Avrei mandato Froga di congelo raggio, ma è morto purtroppo. Quindi si può fare poco. Mi diminuisce pure l'attacco, mannaggia lui, andiamo di acrobazia. Ecco, senza il drop all'attacco sarebbe morto. Mm, devo stare attento a non far combattere Fletchinder contro il leggendario. Perché se lo tocca potrebbe scottarsi e morire. O meglio, prima... No, beh, tanto prima lo paralizzo, quindi non dovrebbe esserci questo problema Perfetto, odio anche Zubat Oh no! Eh, oh no, sì, invece A questo punto, torniamo un attimo al centro Pokémon E mentre torno al centro Pokémon, prendo anche questi... questi strumenti E do un'occhiata se magari c'è un Pokémon selvatico che salta fuori interessante Qui vediamo Vediamo un po' Ah, furfru, esattamente, non ce l'avevamo. Furfru, quindi vediamo di catturarlo. Allora, Quick Ball, vai. Vediamo se entra. Perfetto, preso furfru. Comunque a livello 23. Quindi me lo terrei in squadra come carne da macello per il leggendario, dato che è anche abbastanza bulky. Prendiamoci questa iperpozione. Andiamo al centro, Pokémon e poi andiamo nella caverna direttamente. Quella dovrebbe essere la Reflection Cave. Se non sbaglio, quindi cava riflesso viene tradotto in italiano. Di preciso non ricordo in questo momento. Ok, tu mi hai già dato la tua pietra stante, sì. Andiamo, andiamo verso quella caverna ora. Vediamo un po' se riusciamo a prendere il leggendario direttamente in questa parte oppure se lo prenderemo nella prossima. Vediamo quanto ci stiamo, quanti allenatori becchiamo e tutte queste cose qui. Entriamo. Ok, Reflection Cave. Eccolo lì. Xerneas. Dobbiamo trovare il modo di arrivarci però. Allora, troviamo un Ursaring nella caverna. Ok, interessante. Eh, io questo quasi quasi lo butterei giù per prenderne un po' di esperienza. Che non è male, eh. Appunto, quasi un altro livello per Lucia. Qui abbiamo un altro allenatore, quindi sfidiamolo, anzi il primo allenatore, e Trevenant, attenzione! Evoluzione di, non mi ricordo come si chiama la sua pre-evoluzione, ma uno dei Pokémon più carini secondo me di sesta gen. Molto interessante questo albero spettrale. E ancora più interessante il fatto è che l'abbiamo catturato e che ce l'avremo in squadra per affrontare il leggendario. Perfetto, Elder Tree Pokémon, Trevenanta. Sicuramente molto meglio del Pokémon Erba Spettro che hanno messo in Pokémon Scarlatto Violetto, non so se l'avete visto, fa cagare quel Pokémon. Sfidiamo lui, Ariolastiette, non mi ricordo il suo nome, in Pokémon Scarlatto Violetto, è quella, quella sorta di pianta, eh, pianta secca con gli occhi che gira nel, nel deserto come se fosse una palla di fieno, no? Davvero una roba orribile. Andiamo di Break Break su Line e ancora Break Break. Perfetto. Ok, ok. Ok, lo dico io, non tu. Prendiamoci questo strumento, che è una Nest Ball. Poi possiamo scendere, immagino, per andare da Xerneas. Carey, fai take a foto? Ma certo, vai. Falla pure la tua foto. Ma in campo Charmander? Bellino lui. È sempre bello rivedere Charmander in giro. Andiamo di acrobazia. E addio. Di pochissimo non è salito a livello 27, peccato. Qui avevo un'altra allenatrice. Hi there. It is so nice to meet you. Grazie. Shona. Che me ne è capo Bulbasaur. Ok, allora noi andremo di. Mmm. Acrobat Acrobatics Giustamente Non so perché Stavo guardando le altre mosse Ok Poi Gotita Lasciamo Kowlucia E andiamo di x -Hissop. Vedete che adesso Rishotta questi Pokémon Qui con la natura giusta Swirlix Tipo Folletto Quindi lasciamo Kowlucia E andremo di Poison Jab Dai non è morto Ma che sfiga Di pochissimo Vai ancora di Poison Jab Stupido Swirlex. Ed infine Flabebe. Tipo erba folletto se non sbaglio. Potremmo andare di acrobazia. No, che non è super efficace. Allora solo folletto. Solo folletto era. That was fun. Grazie. Andiamo a dare una curatina al nostro Polucia Ecco fatto, quasi precisa la curata. Quasi precisa. Are you here to see my dancing skills? Siamo qui per vedere le sue abilità. Da ballo, chiede Tierno Che questo dovrebbe essere un personaggio tra l'altro dell'anime Anche quelli che abbiamo incontrato prima dovrebbero essere personaggi dell'anime Io però purtroppo non ho visto l'anime di Pokémon XY Quindi me lo potrete dire voi nei commenti se l'avete visto Se conoscete questi personaggi Ok abbiamo battuto anche Tierno che dice il potere della danza Boh contento te Ed ecco qui Xerneas Allora già che ci sono un attimo andrei a sfidare Andrei a prendermi questo strumento che è una sable Esattamente. Vediamo chi si incontra poi in questa caverna. Un sudo vudo. Ok. Eh, fuga. Si possono aggirare quindi quei due allenatori. Un altro sudo vudo. Cioè, vuole proprio essere disintegrato questo sudo vudo. Ve lo accontenterò. Break wreck. Dai, a vigore. Che palle. E eh, allora andiamo di Xisor. Così perlomeno magari sarei di livello, ecco. Bonus, che sarebbe rimbalzo. No, preferisco acrobazia. Ok, qui abbiamo questi due allenatori. Eh, che direi che faremo nel prossimo episodio, però. Perché andiamo da Xernas. Che Xerneas, anzi. Among Us, va bene. Fuga. Il Pokémon che è diventato un meme dopo Among Us, il videogioco. Oh, Noibat, nuovo Pokémon. Prendiamolo assolutamente questo, eh. Tra l'altro Ash ha un Noibat, però noi dovremo aspettare quando Ash prenderà il suo Noibat iconico. Non possiamo prendere questo e usarlo, ok? Questo lo prendiamo per il Living Dex. E lo lasceremo nel box. Perfetto. Andiamo quindi davanti a Xerneas. slide. Interessante, qui, qui tro si trovano quindi sia su dovuto che Bono Slide. Eccoci qui. E davanti a Exernia, però, direi che questo video, essendo già già superato comunque 20 minuti, finisce qui. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Lucia, se vi piace come Pokémon, se vi piace il fatto che lo usi. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.